Ciao a tutti, oggi prepareremo le carote alla salvia. Il tempo di preparazione della ricetta è di 35 minuti circa. Gli ingredienti sono burro a pezzi, salvia fresca o salvia secca, pepe, sale, acqua e carote pelate tagliate a rondelle. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta versando all'interno del boccale l'acqua. Aggiungiamo il sale. Abbiamo già posizionato nel cestello le carote che abbiamo tagliato a rondelle, dello spessore di circa 3 mm, posizioniamo il cestello all'interno del boccale, chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo cuocere per 25 minuti. Temperatura varoma, velocità 1. Le carote sono cotte adesso rimuoviamo il cestello dal boccale e lo andremo a svuotare per rimuovere il cestello dal boccale utilizzeremo il becco della spatola abbiamo svuotato il boccale all'interno il burro la salvia il sale e il pepe chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per un minuto 37 gradi, velocità 3. Abbiamo ripreso le carote, le rimettiamo all'interno del boccale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per un minuto. Con l'antiorario a velocità soft. Le carote alla salvia sono pronte, trasferiamole in un contenitore e serviamole. Carote alla salvia, grazie e alla prossima ricetta.